Continuiamo lo studio delle proprietà del campo elettrostatico andando a definire quella che prende il nome di legge di Gauss. Supponiamo di avere una particella di carica positiva Q nel vuoto. Il campo elettrostatico prodotto da questa particella Q sappiamo essere espresso definito dalla, dalla legge di Coulomb come 1 fratto 4y y0 q fratto r quadro per il versore r fratto r, che indica eh, appunto un versore, quindi un vettore unitario, Avete direzione radiale uscente dal, eh, dal punto in cui si trova la particella. Adesso disegniamo una su piano bidimensionale, però immaginiamo di disegnare una superficie chiusa S, quindi nello spazio tridimensionale, che racchiude la particella di carica Q. Il eh, teorema di Gauss, la legge di Gauss anzi, va a studiare, a calcolare il flusso del, del campo elettrostatico e con zero prodotto dalla particella Q attraverso la superficie chiusa S. Matematicamente il flusso ha una definizione che adesso andiamo a fare. Andiamo a dare, quindi Fi sia il flusso del campo elettrostatico è con zero attraverso la superficie chiusa. La, la superficie chiusa S come viene calcolato il flusso? Eh, diamone prima una rappresentazione geometrica semplificata quindi andiamo, partiamo dalla, dalla particella Q e individuiamo un punto sulla superficie S attraverso il vettore R uscente dal punto in cui si trova la particella Q, questo punto per semplicità chiamiamolo O, il punto in cui si trova la particella Q, con questo vettore R orientato, uscente, eh, radiale dal, dal punto O, quindi eh, orientato nel senso del campo elettrostatico prodotto dalla particella, Individuiamo un punto sulla superficie. Intorno a questo punto sulla superficie immaginiamo di individuare una piccola areola, una piccola area di superficie infinitesima, matematicamente infinitesima che chiamiamo DS. Il flusso del il campo elettrostatico, che se lo vogliamo rappresentare ovviamente è anche lui uscente alle sue linee di flusso, uscenti dalla, dalla particella carica, quindi orientato nel punto P nella direzione radiale. Quindi il, il flusso attraverso tutta la superficie eh, S sarà dato dalla somma di tutti i contributi che, poi, che eh, otteniamo dalle singole superfici elementari di S che, possono, che possiamo pensare costituire la superficie totale S chiusa. Quindi matematicamente questa quest operazione di somma di tutti i contributi infinitesimi è un'operazione di integrale attraverso la superficie chiusa S che utilizza questo simbolo di E con 0 scalare un versore N che adesso andremo a definire graficamente ma si tratta del versore normale alla superficie S per ancora la superficie elementare DS andiamo a definire il versore normale quindi andiamo a prendiamo questa porzione del, del disegno ingrandiamola leggermente per vedere meglio la situazione che stiamo affrontando quindi questa sia la superficie elementare ds questo sia il vettore con 0 uscente dalla superficie, radiale alla, alla particella, e questa sia la direzione normale, cioè perpendicolare alla superficie del punto, e questo vettore sia un vettore di lunghezza unitaria, quindi un versore, quindi n è il versore normale, cioè perpendicolare, per capirci meglio, alla superficie, ah, alla superficie elementare DS. Quindi vedete che generalmente il, il vettore rappresentativo del campo elettrostatico è zero. E il versore normale non si trovano allineati e quindi ci sarà un angolo fra i due che determinerà il calcolo di questo prodotto scalare che, com che compare nel, nel calcolo del flusso. Questo è un prodotto scalare In questo caso non sarà altro che E con 0 scalare verso le n, non sarà altro che il prodotto di E con 0 per il coseno dell'angolo, chiamiamolo delta, che si viene a formare tra il vettore del campo elettrostatico e la normale alla superficie la legge di Gauss adesso non la dimostriamo lasciamo la dimostrazione a un'altra spiegazione la legge di Gauss ci dice che il flusso del campo elettrostatico attraverso una superficie chiusa eh, contenente al suo interno una particella carica, questo eh, flusso è pari al, al, alla carica presente all'interno, quindi la carica della particella, diviso ε0. Questa è la legge di Gauss. legge di Gauss appunto che mette in relazione il flusso del vettore campo elettrostatico prodotto dalla particella con la carica elettrica presente sulla particella stessa. La legge di Gauss che abbiamo qui definito nel caso di una singola particella carica ha validità anche per distribuzioni di cariche più complesse quindi vediamo degli altri, degli altri casi, ad esempio il caso di una distribuzione eh, di, di più particelle cariche all'interno della superficie S, quindi, vediamo, quindi questa, la prima che abbiamo scritto è valida, carica. Questa è la situazione sperimentale che abbiamo studiato, ma eh, la legge di Gauss ha validità più generale, quindi supponiamo che di avere più particelle cariche Di Gauss viene riscritta in questi termini: il flusso, che l'espressione generale è sempre quella di partenza di prima, quindi integrale attraverso la superficie chiusa del prodotto scalare e con zero versore n di s. In questo caso è uguale alla sommatoria, simbolo matematico della sommatoria, cioè della somma di tutte le cariche presenti all'interno della superficie, sempre diviso la, eh, la y0, la costante dielettrica del vuoto. Ricordiamoci che stiamo ipotizzando che tutte queste distribuzioni di cariche siano nel vuoto, quindi qua abbiamo il termine sommatoria del Q, questa è la somma algebrica, algebrica perché all'interno possiamo avere cariche positive e negative, eh, quindi dobbiamo sommare con il segno le cariche presenti e eh, la sommatoria che comparirà lì sarà la, la carica netta all'interno, quindi se abbiamo, per capirci, quattro cariche uguali, delle quali tre positive e una negativa, alla fine verso l'esterno la carica netta è fatta soltanto di due cariche positive, quindi questa è la somma algebrica delle singole cariche, quindi somma algebrica vuol dire che andiamo a calcolare la carica netta, come prende il nome, appunto dove le cariche eventualmente presenti, così il disegno opposto, vengono, si compensano tra di loro. Nel caso in cui invece abbiamo una distribuzione spaziale carica cioè per la quale eh, esiste quindi una densità spaziale di carica il flusso in questo caso del sempre attraverso la superficie chiusa come nei casi precedenti in questo caso è uguale a 1 diviso y0 integrale esteso a tutto il volume eh, carico per la densità spaziale di carica, ρxyz, quindi per eh, caratteristica di ogni punto all'interno del eh, volume carico per the tau e questa comunque è sempre uguale alla carica, in, alla carica Q diviso epsilon 0 presente all'interno del volume racchiuso, del volume carico racchiuso dalla superficie S attraverso la quale stiamo calcolando il flusso quindi in definitiva la legge di Gauss ci dice questo. Andiamo a, a scrivere una definizione finale. Cosa ci dice? Che il flusso del, del, campo, elettrico, quindi il flusso del campo elettrico è con zero attraverso una superficie chiusa. totale contenuta all'interno all'interno della superficie chiusa uguale quindi al rapporto tra la carica totale e la costante dielettrica in questo caso del vuoto Y zero. E questa è la definizione, il, la conclusione che ci arriva dalla legge di Gauss. Nella definizione della legge di Gauss abbiamo parlato di una superficie chiusa che racchiude al suo interno una distribuzione di cariche che abbiamo, abbiamo detto potrà essere una semplice particella oppure più particelle o anche distribuzioni spaziali di carica più eh, complesse vediamo adesso cosa succede se invece all'interno della superficie non è presente una carica netta ma è presente una carica netta all'esterno della Superficie. Vediamo quindi, facciamo quest'altro esempio. Adesso immaginiamo di avere la nostra superficie S, che però è esterna, cioè al cui interno non è contenuta la carica, l'unica carica Q presente in questo spazio eh, nel vuoto. Cosa succede adesso se applichiamo la legge di Gauss a questa superficie S, cioè se calcoliamo il flusso di eh, il flusso F sempre attraverso la superficie chiusa S di e con 0 scalare N dS A cosa è uguale? Intanto, diamone una rappresentazione. Grafica. Facciamo come prima, un disegniamo graficamente un cono che ha vertice nella particella. Immaginiamo che questo, questo cono incontri la prima volta la superficie S con in questa, in questa area di intersezione. Il cono quindi adesso si sposta all'interno della superficie per poi riemergere, diciamo così, incontrare di nuovo la superficie esternamente e quindi proseguire. Quindi ho realizzato, ho disegnato un cono che ha, vertice, eh, la punta, diciamo, in corrispondenza della particella, il cono si allarga e va a interseccare la superficie S una prima volta quando, come dire, questo cono entra all'interno della superficie, questa, e si sviluppa all'interno della superficie, dopodiché riesce dalla superficie, beh, qua, prosegue esternamente cosa succede se calcoliamo il flusso intanto abbiamo che per individuare le normali alla, alle superfici adesso ne abbiamo due una qua diretta verso sempre diretta verso l'esterno della superficie questa qui in basso sarà quindi diretta verso l'esterno, ma quindi avendo questa direzione, se il campo elettrico è sempre orientato in direzione radiale, abbiamo che in questo punto di questa prima area Eola, DS1, chiamiamola, avrà il campo elettrostatico sempre in direzione radiale a partire dalla particella Q, mentre la normale della superficie sarà diretta più o meno in questa direzione. Nell'altra superficie, supponiamo adesso che la E con 0 qua, adesso il disegno non è in scala, in realtà il vettore rappresentativo della E con 0 in questo punto, che è più distante di questo, sarà, come sappiamo, più piccolo, perché inversamente proporzionale al quadrato della distanza l'intensità del campo elettrostatico ma concedetemi questa piccola impre imprecisione nel, nel disegno adesso e quindi avremo un'altra eh, situazione eh, vettoriale fra campo e versore normale alla superficie qua di uscita che possiamo chiamare la TS2 E sappiamo che, abbiamo già detto prima, che E con 0 scalare n è appunto un prodotto scalare, un prodotto scalare e che il, il risultato è E con 0 per il coseno di delta, dove delta è qua in un caso è questo angolo ottuso delta 1, in questo caso è un angolo, invece quando mi trovo in uscita dalla superficie è un angolo delta 2 acuto, qua invece nella superficie entrante, dove eh, diciamo la, la, incontro la superficie il cono prosegue all'interno, l'angolo formato è ottuso, quindi è con 0 questo mi darà un risultato maggiore di 0 se delta è acuto, invece sarà minore di 0 se delta è ottuso, quindi maggiore di 90 gradi. Quindi noi avremo due contributi, uno positivo in uscita dalla superficie ds2 e uno negativo in ingresso nella superficie ds1, questa somma si compensa perfettamente se non ci sono cariche all'interno che contribuiscono al campo elettrostatico e il risultato qua del flusso è uguale a zero. Quindi questo è il caso di in cui la carica elettrica è, è tutta esterna alla, alla superficie s chiusa nella, attraverso la quale calcoliamo il flusso, quindi questo è il caso di carica esterna a S, quindi questa è la legge di, di Gauss applicata al caso di carica esterna alla superficie attraverso la quale stiamo calcolando il flusso. Vediamo adesso delle importanti conseguenze che derivano dalla corretta interpretazione della legge di Gauss. E in particolare ci interessa andare a vedere che conseguenze ha la legge di Gauss su un materiale conduttore. Facciamo alcuni esempi, consideriamo una, consideriamo una superficie, un volume di un materiale conduttore, indichiamolo con questa forma, e immaginiamo che questo eh, conduttore, sia presenti delle, eh, delle cariche in eccesso allora intanto diciamo, diciamo subito se il materiale è conduttore vuol dire che ci sono cariche libere al suo interno per definizione di materiale di conduttore cariche libere mobili cioè che si possono che si possono eh, muovere sotto l'azione di un campo elettrico. Le cariche libere sono mobili, ma se noi facciamo un'ipotesi di, di stazionalità, cioè di essere in condizioni elettrostatiche, che sono le condizioni che stiamo studiando, quindi ipotesi sia quindi che ci troviamo in una condizione elettrostatica e quindi cariche ferme. Noi stiamo studiando questa situazione in cui le cariche sono ferme e non variano di, eh, di numero c'è cioè una variazione della carica elettrica presente nei fenomeni che stiamo studiando, altrimenti non siamo in elettrostatica. Quindi il materiale conduttore presenta sì delle cariche libere che, cioè, che potenzialmente possono muoversi, però se siamo in condizioni di elettrostatica queste cariche in realtà sono fisse. Adesso immag immaginiamo che il conduttore, il volume conduttore presenti una carica, supponiamo la positiva in eccesso, cioè eh, il corpo non sia elettricamente neutro, ma presenti una carica, questa carica, poi vedremo meglio come, è distribuita, diciamo, la, la disegniamo, la presenza di questa carica in, netta in eccesso sul conduttore, la disegniamo con questi segni che rappresentano il segno della carica presente. Vediamo adesso le eh, conseguenze della legge di Gauss applicata a questa situazione. Allora, intanto se le cariche sono ferme vuol dire che eh, le cariche sono ferme all'interno del conduttore vuol dire che non c'è campo elettrostatico all'interno del conduttore, perché se ci fosse campo elettrostatico questo determinerebbe l'insorgere di una forza su queste cariche che quindi si metterebbero in movimento e quindi contraddicendo l'ipotesi che stiamo facendo di cariche fisse, ferme quindi questa ipotesi qua vuol dire che il campo elettrico è all'interno del conduttore è nullo cioè il suo valore è 0 e questa è una conseguenza dell'ipotesi elettrostatica quindi noi abbiamo che qua il campo elettrico è, è uguale 0 all'interno adesso torniamo alla legge di Gauss applichiamo la legge di Gauss ha una superficie adesso tutta interna al volume del conduttore sia questa che sto disegnando qua se noi andiamo ad applicare la, eh, la legge di Gauss a questa superficie e il campo è uguale a zero ovviamente il flusso del campo elettrostatico attraverso quella superficie sarà zero quindi la legge di Gauss ci dice che attraverso quella superficie S, il fi attraverso S deve essere uguale a 0 perché il, il, non ci sono cariche, eh, cioè il campo eh, è uguale a 0 su tutta la superficie S, perché tutta la superficie S abbiamo detto è all'interno del conduttore, quindi il flusso attraverso quella superficie è 0. Adesso prendiamo una seconda superficie e prendiamola esterna, chiamiamola S1, questa superficie S1 adesso racchiude completamente il conduttore, quindi se il conduttore presentava una carica in eccesso positiva, nell'esempio che stiamo facendo, Q, noi sappiamo in questo caso il flusso attraverso la S1 per la legge di Gauss non può essere uguale a 0, ma deve essere uguale a Q fratto ε0. Quindi a quale conseguenza arriviamo? Per qualunque superficie S io calcoli il flusso all'interno del conduttore, il flusso sarà 0 perché il campo all'interno del conduttore deve essere 0, altrimenti non siamo in condizioni elettrostatiche. Per qualunque superficie all'esterno invece il flusso per la validità della legge di Gauss deve essere uguale alla carica netta presente eh, sul conduttore diviso ε0, questo vuol dire che tutta la carica Q si distribuisce sulla superficie esterna del conduttore e niente ne è invece all'interno quindi la conseguenza di questo fatto della validità di queste due eh, applicazioni della legge di Gauss all'interno e all'esterno del conduttore vuol dire che tutta la carica Tutta la caricanetta presente si distribuisce sulla superficie esterna del conduttore. è importante della legge di Gauss perché ci fa capire come una carica elettrica in eccesso su un conduttore cioè che lo rende non elettricamente neutro tutta questa carica la troveremo distribuita sulla superficie quindi sulla superficie esterna del conduttore ci sarà una, una densità superficiale sigma che dipenderà ancora da, da punto a punto, come, come sappiamo, e poi dipende dalla geometria proprio della superficie esterna del conduttore. Questa densità sarà diversa da zero. Densità, vi ricordo, di, eh, di carica che si misura in coulomb a metro quadro. Vediamo qualche altra conseguenza rapidamente, allora, adesso consideriamo come superficie, eh, del, cioè come conduttore, ipotizziamo che abbiamo una cavità al suo interno, cioè non sia un conduttore pieno, ma presenti una o più cavità vuote all'interno, se il ripetiamo il ragionamento precedente, questo risulta ancora, Vali, valido per, in presenza di eh, cavità interne perché il campo nel conduttore sappiamo, abbiamo capito che deve essere uguale a zero per le condizioni elettrostatiche per la validità dell'ipotesi elettrostatica quindi anche qua se io eh, calcolo il flusso attraverso superfici all'interno, anche in presenza di, di cavità del conduttore, troverò che quel flusso è uguale a zero e eh, se invece lo faccio verso l'esterno scoprirò che tutta la carica Q sarà comunque distribuita sulla superficie esterna del conduttore, quindi la precedente, valida, anche se sono presenti cavità. Facciamo ancora un ultimo esempio come conseguenza dell'applicazione della legge di Gauss ai conduttori Adesso ipotizziamo che all'interno di quella cavità facciamo un disegno più grande, abbiamo il nostro conduttore, supponiamo che sia cavo e supponiamo che al suo interno sia presente una carica, ipotizziamola Q, una carica presente all'interno della cavità del conduttore, quindi non nel conduttore ma all'interno del vuoto presente all'interno del conduttore, se noi andiamo ad applicare la legge di Gauss, questa eh, situazione sperimentale, troveremo che all'interno del conduttore deve essere sempre E, qua non siamo nel vuoto, quindi non devo indicare lo 0, ma E deve essere uguale a 0 nel conduttore, La carica Q interna andrà a richiamare sulla superficie esterna della cavità una uguale carica meno Q uguale di, di valore ma di segno opposto in modo da compensare la carica Q presente all'interno della cavità perché questo? Perché se io vado ad applicare la legge di Gauss su una superficie S interna al conduttore, siccome il campo è uguale a zero lungo tutta questa superficie, il flusso di, del campo nullo lungo questa superficie mi deve dare 0. Quindi vuol dire che non c'è carica netta all'interno di quella superficie, cioè vuol dire che la carica Q utilizzata qua positiva sarà sicuramente necessariamente compensata da una carica meno Q che sappiamo si deve distribuire sulla superficie del conduttore, in questo caso quindi sulla superficie interna della cavità. Se invece noi estendiamo adesso l'applicazione a una superficie S1 che racchiude tutto il conduttore quindi al cui interno si trova la carica più Q netta sappiamo che eh, il flusso attraverso la superficie S1 deve darmi sempre Q diviso Y0 quindi questo Vuol dire che sulla superficie esterna del conduttore deve affiorare una carica più Q uguale a quella che c'è all'interno della cavità in modo tale che complessivamente attraverso la superficie S1 il flusso sia pari a Q diviso ε0 perché... Eh, Complessivamente, se andiamo a vedere le cariche presenti, abbiamo una più Q interna, quella vera, eh, originale carica presente di, eh, in eccesso, una carica uguale contraria sulla superficie interna della cavità che compensa, diciamo così, a nulla quella interna. e Si deve ripresentare però la carica Q all'esterno della superficie del conduttore, in modo che complessivamente la legge di Gauss rimanga valida.